Ciao, mi chiamo Denis. Questo non è un video divertente, solo che a volte voglio dire delle cose. Non trovo il modo divertente di dirle e probabilmente non sono nemmeno così sicuro che se mi impegnassi per molto tempo a scrivere delle sceneggiature riuscirei a trovarlo. Quindi eccomi qui che faccio un video piuttosto semplice davanti alla telecamera in cui parlo e basta. Il mese di marzo sta arrivando alla fine. In questo mese, in tutto il mondo, ma specialmente nel nostro paese, si sta diffondendo un virus che cambia le nostre vite quotidiane. Sta creandoci qualche difficoltà. Vorrei parlarvi di come l'abbiamo affrontato noi, rispetto a come l'hanno affrontato in altre nazioni e magari anche un po' di come l'ho affrontato io. Ho visto che a inizio marzo molti di noi, me compreso, eravamo increduli su quello che stava accadendo, come se fosse una cosa che non ci avrebbe mai toccato. In altri paesi l'argomento è stato preso più in considerazione. Noi magari ci siamo trovati a prendere un po' in giro all'inizio questi paesi, ma adesso, numeri alla mano, ci troviamo in situazioni molto molto peggiori di loro sia lavorativamente che a livello di salute una cosa su cui mi sono trovato a riflettere è la velocità e la lentezza con cui si diffonde questo virus non vi sto prendendo in giro, adesso vi spiego meglio questo virus ci mette circa 14 giorni a incubare all'interno di un corpo questo virus, stando alle notizie che ho ricevuto io avrebbe un tempo di incubazione di circa 14 giorni questo tempo non è né lentissimo né velocissimo ma permette a una persona contagiata di contagiare altre persone senza saperlo mettiamo che il primo giorno questa persona contagiata incontra 10 persone il secondo giorno diventa il primo giorno per altre 10 persone e il terzo giorno diventerà il primo giorno per altre 100 persone e così via fino a 14 giorni al quattordicesimo giorno quando c'è una sola persona che risulta malata, ce ne sono infette molte e molte di più. Questa è una cosa da considerare in questo tipo di virus, quindi anche se i contagi possono sembrare pochi al momento, c'è questo rischio, ed è per questo che aumentano anche se le persone se ne stanno a casa. Correggetemi se sbaglio. Un altro problema importante, che non riguarda solo il virus, ma col virus si è abbinato molto bene è quello di non prepararci adeguatamente alle cose che non ci piacciono. Pensiamo a quello che ci piace, pensiamo che andrà tutto bene e non pensiamo spesso a prepararci alle cose. Viviamo il fatto di prepararci alle cose come una fonte di stress, quando in realtà tante volte diventa molto più stressante, molto più problematico farci trovare impreparati. Con questo non dico che siamo un popolo di impediti, dico solo che, diverse volte, abbiamo un comportamento piuttosto disfunzionale. Voglio farvi un esempio parlando di me stesso. Otto anni fa mi vedevo con una persona della Repubblica Ceca per dei progetti. Io tante volte rischiavo di arrivare in ritardo. Questa persona... precisa, puntuale, spaccata. Un giorno l'ho chiesto ma come fai ad arrivare sempre così? E mi fa guarda io mi preparo mezz'ora prima poi se ho voglia di mettermi a leggere ad ascoltare della musica fare delle altre cose che mi rilassano mentre aspetto che arriva l'orario giusto io intanto sono pronta. È una cosa molto semplice non costa così tanto ma io prima non ci avevo pensato. Temo che purtroppo troppe volte prepararsi e preoccuparsi rischiano di sembrare dei sinonimi, quando, con un po' di osservazione a mente lucida, sembrano piuttosto dei contrari, perché quando ci si prepara, arrivati al momento in cui bisogna agire, si è molto meno preoccupati. Concludo qui questa mia riflessione e spero che possa essere di spunto qualcuno a formulare dei ragionamenti e delle riflessioni, magari anche migliori dei miei. Io vi ringrazio per l'ascolto. Se avete dei commenti, delle correzioni delle informazioni, vi invito a scriverle qua sotto. Ciao!